Ciao, sono Anna Rita, sono la responsabile di una società che si occupa di turismo in bicicletta. Perché lo facciamo? Perché no? Perché non coinvolgere i turisti che vengono dall'estero nella conoscenza delle nostre tradizioni, della nostra cultura, tutto ciò che ruota intorno alle nostre radici. Quindi è una scoperta del territorio veramente autentico, riscoprendo le antiche vie secondarie utilizzate dai nostri nonni, dai nostri contadini, ciclabili molto sicure, fuori dai circuiti davvero tradizionali del turismo di massa. E il nostro grande obiettivo è proprio invitare anche le famiglie con i bambini a scoprire questa, questa terra. La bici come stile di vita, stile di vita didattico, stile di vita salutare. Noi siamo Ciclovagando, noi siamo Terra dei Messapi.